Buongiorno a tutti, a chi era già collegato, a chi si sta collegando in questi istanti per ascoltare la presentazione di questo rapporto dell'Associazione Terra. Eh, ci troviamo in questo inizio eh, d'estate eh, per dire, eh, prendo dal loro titolo, siamo alla frutta, perché è un cibo bello non sempre buono per l'ambiente e l'agricoltura. Eh, diciamo che questo è il tema. Perché sono qui io? Io ehm, sono una giornalista eh, di Radio Rai, conduco insieme a Mario Tozzi da due anni il programma Green Zone che parla di agricoltura, in particolare di agricoltura sostenibile questo rapporto di terra l'ho trovato davvero interessante mi fa piacere essere stata invitata per presentarlo l'ho letto in questi giorni come tutti i rapporti dell'associazione terra è molto chiaro sintetico ma molto denso sono una cinquantina di pagine per spiegarci eh, che cosa sta eh, succedendo eh, soprattutto nel settore eh, frutticolo eh, ma insomma in generale in quello di frutta e verdura in questo 2021 che è stato eh, Dall'ONU anno internazionale della frutta e della verdura, quindi eh, proprio un anno adatto anche per questo, per fare insieme qualche ragionamento. Vi, vi presento subito i relatori di questo rapporto e gli ospiti che sono con noi, i due autori, Stefano Liberti, giornalista, documentarista e scrittore, autore di Terra Bruciata, come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita. Buongiorno Stefano. Buongiorno Francesca. E il coautore Fabio Ciconte, per chi non lo conoscesse, direttore eh, dell'Associazione Terra, autore tra l'altro del Grande Carrello e di Fragole d'Inverno, di cui Fabio abbiamo parlato insieme proprio durante una puntata eh, di Green Zone. Eh, buongiorno anche a te. Ciao, buongiorno. E poi c'è con noi Camilla Archi della startup Bella Dentro di Milano, questo nome è molto interessante e presto scopriremo che cosa significa. Eh, comunque insomma, vi anticipo che eh, si occupa della distribuzione ai consumatori. Eh, buongiorno Camilla. Buongiorno a voi, grazie. E c'è anche Nicola Servadei che invece diciamo, ci, ci farà eh, il lato produttori perché è eh, lui, la sua, l'azienda agricola Servadei di Faenza e ci spiegherà come sta cambiando proprio il lavoro dei produttori come lui. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti. Peraltro vi dico che io mi trovo eh, in un territorio bellissimo perché questa settimana sono in vacanze e sono sul lago di Garda, quindi è un territorio grande, Uh, vocazione agricola, qui soprattutto vite, in realtà però anche altro, anche, uh, anche frutti, quindi sono proprio immersa uh, in pieno uh, in questi temi. Uh, cominciamo subito però, uh, abbiamo circa 5-7 minuti a testa per il primo intervento, chiedo subito a Stefano di cominciare e raccontarci insomma il succo di questo rapporto uh, che tipo di, di selezione viene applicata ai frutti quando uh, sono sul mercato e soprattutto chi spinge uh, questa selezione ma ovviamente ci interessa anche molto capire come incidono su tutto ciò i cambiamenti climatici a te stefano grazie francesca il rapporto è il risultato di un'indagine che abbiamo condotto insieme a fabio Ehm, per alcuni mesi, andando ad incontrare eh, prima fisicamente, poi quando le condizioni sono diventate un po' più complicate per il Covid virtualmente, i produttori di quattro filiere, le arance, le pere, i kiwi e le mele, per cercare di capire quale fosse lo stato di queste filiere, cioè come, come quanto reddito facessero, quante produzioni. E quello che abbiamo scoperto nel corso di questi incontri che abbiamo avuto con decine di produttori è che sostanzialmente la frutta italiana è in una brutta situazione, nel senso che ha dei forti cali di rese, oscillanti, che dipendono da anno ad anno, che sono determinati in larga parte anche dalle oscillazioni climatiche nuove che si hanno in, in, in conseguenza dei cambiamenti climatici, quindi... Può succedere che in alcuni anni, per esempio, le pere, come è successo nel 2019, sono colpiti da una, da una specie aliena, che è la cimicia asiatica, che ne ha fatto crollare la produzione del 70%. Può succedere, come è successo quest'anno, che le arance sono più piccole del normale, perché c'è stata siccità in Sicilia e quindi vengono un po' più piccole. E quindi, sostanzialmente, la frutta eh, subisce queste, queste oscillazioni. Queste oscillazioni rendono, sono particolarmente... Mh, beh, problematiche per i produttori perché dall'altra parte della filiera alla fine di questa filiera cioè la grande distribuzione organizzata i, i supermercati chiedono invece sempre e comunque una frutta perfetta che sia esteticamente perfetta che sia di, un, di una certa grandezza di un certo calibro che sia sostanzialmente standardizzata e tutta uguale ci hanno detto molti, molti produttori sia di pere che di arance che di kiwi eh, per le mail il discorso è un po' diverso perché è una, una, una filiera più organizzata ci hanno detto che sostanzialmente i, prodotti, i distributori chiedono dei, dei frutti uguali come se fossero usciti dalle fabbriche cioè come se fossero dei bulloni però noi sappiamo che la natura produce cose non tutte uguali e, e quindi diciamo quello che succede nella pratica è che ci sono degli scarti enormi determinati proprio da questi standard stabiliti dalla grande distribuzione organizzata e in parte lo dirà anche Fabio dalla normalizzazione eh, dalle normative europee i frutti fuori calibro come si dice, o che hanno la buccia danneggiata o che non hanno il colore giusto perché c'è anche un tema proprio di colore e di lucentezza non vengono Mh, acquistati dalla grande distribuzione e quindi finiscono in mercati di scarto, come si dire, o di sottoprodotto, che possono essere l'industria di trasformazione per fare i succhi di frutta, oppure mercati esteri a bassa redditività, oppure semplicemente si, non vengono corte, perché succede anche questo. Quindi in un momento in cui si pone grande attenzione agli scarti alimentari, alla... alla, alla, alla sostenibilità ambientale, questo è un tema che noi riteniamo molto importante, cioè quello di superare l'ossessione per l'estetica, no? l'ossessione per la frutta bella, perché poi il tema è che la frutta è... è sostanzialmente deve essere buona, non deve essere bella. E, questo, e di questo abbiamo parlato anche, dopo aver sentito tutti i produttori delle varie filiere, abbiamo parlato anche con gli attori della grande distribuzione organizzata, con alcuni ne abbiamo parlato proprio facendo le interviste mirate, e poi abbiamo mandato un questionario alle principali, direi a quasi tutte le, le insegne attive in Italia, e quello che ne è emerso è che sostanzialmente loro hanno difficoltà a mettere in discussione questo dogma della frutta eh, esteticamente perfetta. Nel senso che dicono, eh, mentre su, diciamo, su, sulla domanda siete disposti a prendere più frutta nazionale rispetto alla frutta estera, dicono di sì, alla, alla domanda eh, sareste eh, disposti a sostenere una campagna per valorizzare, per commercializzare la frutta esteticamente non perfetta, la risposta Unanime, con un piccolissima eccezione, l'unica eccezione è arrivata dalla, dalla COP: è eh, eh, no, non siamo disposti perché il, il consumatore non capirebbe questo, ehm, questo tipo di campagna. Eh, quindi quello che noi. Eh, vogliamo mettere in evidenza che questa cosa è una cosa abbastanza assurda che bisognerebbe superare e che dovrebbe essere superata grazie a un processo anche culturale che la grande distribuzione insieme ai decisori politici insieme alla società civile di cui noi facciamo parte dovrebbe promuovere perché in un momento in cui, come dicevamo prima le produzioni sono molto meno eh, abbondanti e soprattutto sono molto meno sicure di prima proprio per, per gli effetti dei cambiamenti climatici è assurdo eh, scartare frutta, buttare frutta o destinare frutta a mercati eh, meno redditizi eh, in, proprio per ragioni estetiche. Do due numeri, per concludere il mio intervento, che sono numeri abbastanza inquietanti, che noi abbiamo scoperto eh, interagendo con i produttori. Sono numeri abbastanza noti agli addetti ai lavori, ma poco noti diciamo, eh, all'opinione pubblica in generale. In Emilia Romagna, negli ultimi 15 anni, sono calate le produzioni di pere di 6.000 ettari. 6.000 ettari il kiwi ha perso dal 2014 al 2019 100.000 tonnellate di prodotto il, le arance in Sicilia hanno perso dal 2000 al 2019 il 20% delle superfici coltivate cioè si passati da 100.000 ettari, ettari a 107.000 ettari a 82.000 ettari queste sono cifre che ci raccontano di una gigantesca crisi eh, che è esacerbata dai mutamenti climatici e rispetto alla quale la, la, la politica sta facendo poco o direi, o, o direi nulla. Ed è questi, questi sono i numeri che noi vorremmo mettere in evidenza per cercare di promuovere un cambio di traiettoria ed un cambio di mentalità. Grazie. È interessante quello che dici, tutto quello eh, che ci hai raccontato, che sintetizza molto bene i contenuti di questo rapporto e ho una riflessione personale quando tu parli di problema culturale nell'accettare la frutta non perfetta. È vero, io ho due figlie piccole e lo vedo a partire da loro che quando io gli offro qualcosa a tavola loro non vogliono mai la mela che ha un piccolo difetto, la ciliegia che non è perfetta, quindi questo discorso culturale forse deve partire un po' come per la differenziata e come tutto il resto proprio dalle famiglie in primo luogo, ma proprio per capire come rispondono i consumatori e i cittadini a questo cambio di fatto che c'è nel settore, perché come ci hai spiegato ha imposto dai cambiamenti climatici, vorrei chiamare in causa Camilla Archi della start up Bella Dentro di Milano. Eh, Camilla, tu ti occupi proprio del fronte consumatori e, e voi molto coraggiosamente, voglio dire, provate a proporla questa frutta non perfetta eh, sul mercato. Eh, come è nata la vostra start-up e come stanno rispondendo i consumatori e i cittadini? Allora, la nostra, più che startup, la nostra follia, perché chiamarla startup mi fa un po' senso, eh, è nata nella testa mia di Luca, che è il mio socio fondatore, ehm, ormai nel 2017. Eh, e qui devo dichiarare subito un mio evidente conflitto di interessi perché parte della mia famiglia sono imprenditore agricoli da, da secoli quindi c'è un evidente diciamo, nervo scoperto sull'argomento eh, e appunto è nata eh, partendo appunto da, da, da questi dati dati che eh, purtroppo quattro anni fa non erano assolutamente disponibili perché nessuno si era mai occupato seriamente della questione Uh, che appunto abbiamo avuto la, la fortuna di, di vedere e di conoscere tramite il lavoro, uh, nella fattispecie della mia nonna imprenditrice agricola, che mi faceva vedere fisicamente quanto prodotto lei doveva lasciare in campo. E io ricordo un'immagine che purtroppo non ho più visto, cioè i raccolti della Nittarina, IGP di Romagna, Nicola conoscerà bene, eh, una pesca noce di noi a Milano, meravigliosa, che ormai è difficilissimo trovare in Romagna, perché non più redditizia, e quindi mh, è spiantata nella maggior parte delle zone, e io le vedevo buttate per terra, perché avevano segni di rameggiatura, non una colorazione uniforme, oppure troppo piccole. Chiaramente io sono cresciuta mangiando quelle, ecco. Um, quindi tutto questo da lì è partita la ricerca mia e di Luca perché appunto per sette mesi abbiamo girato le campagne ma non solo, siamo, ci siamo infiltrati sotto ventite spoglie chiaramente in cooperative agricole Bayer della grande distribuzione importatori, confezionatori, di tutto per capire come funzionasse la selezione eh, e mh, per capire come inserirci eh, quando abbiamo quantificato il problema eh, quantificato significa che di regola eh, proprio fisiologicamente tra il 15-20% del prodotto della produzione, si parla sia di frutta che di verdura, è bello dentro, come diciamo noi, cioè che fuori non è in standard ma dentro è uguale a quella perfetta un percentuale che va ad aggravarsi notevolmente se con un qualsiasi tipo di difficoltà climatica appunto, che sia una siccità, che rende frutti più piccoli, che sia una maledetta grandinata che nel giro di letteralmente 30 secondi ti può portare ad avere l'80% della tua produzione rovinato. Chiaramente ciò che ci ha spinto a creare questa follia, che poi di fatto è una filiera parallela a quella esistente, non c'è nulla di particolarmente innovativo, semplicemente noi compriamo mh, direttamente dalle aziende agricole um, i prodotti belli dentro, cioè quelli che nessuno gli vuole comprare, e li compriamo ad un prezzo equo. E qui le, la definizione di prezzo equo, ci tengo a precisare che per noi l'unico prezzo equo è quello che sceglie l'agricoltore, cosa che Può sembrare assurda, ma in agricoltura purtroppo non funziona così. L'agricoltore nel 90% dei casi non fa il prezzo del, del suo prodotto. Questo prodotto poi appunto lo, lo portiamo a Milano, ehm, dove siamo, ehm, nella Bucolica Milano, e l'abbiamo la venduta per il primo anno e mezzo, io e Luca, direttamente in giro con una pecar, facendo i venditori ambulanti, per, ehm, per di fatto per capire se la follia avesse un senso, cioè se ci fosse qualcuno disposto a comprarle questi scherzi della natura, perché va bene il coraggio, ma prima di investirci ulteriori soldi era il caso di capire se ci fosse qualcuno disposto a comprarla. E fortunatamente la risposta è stata più che positiva, nel senso che il vantaggio con la frutta è che basta farla assaggiare, nel momento in cui la fai assaggiare, crolla tutto, quindi non è che ci sia tante storie da raccontare. Certo, lo, lo scetticismo c'è, c'è sempre stato, come dicevamo prima appunto è un problema culturale, è un problema culturale in ogni cosa, cioè purtroppo è l'accettare accetta, il diverso, qualcosa che noi siamo abituati a vedere, perché non è neanche il brutto, perché come dicevamo prima, nella, nella stragrande maggioranza dei casi il problema di scarto è legato al calibro, quindi a una dimensione, quindi, che è ancora più assurdo perché il frutto è perfetto immacolato, semplicemente è troppo piccolo, troppo grande. Quindi mh, non è stato semplice, ma, ma è stata positiva la risposta. Tant'è che poi, appunto, abbiamo fatto l'azzardo, scegliendo sì, un tempismo eccezionale, di aprire il primo negozio nell'ottobre 2020 a Milano. Quindi abbiamo finalmente una fissa di mora. E due settimane fa abbiamo aperto il secondo, il secondo negozio. Rimane da dire che eh, la cosa di cui sono, siamo super orgogliosi è che se ci vedete il nostro cliente tipo non lo sappiamo descrivere. Nel senso che c'è dalla sciura di 86 anni, uh, della Milano Alta, ehm, piuttosto che lo studente fuori sede, che la famiglia che viene da, da fuori Milano per venire a comprare. Quindi eh, nessuno rimane indifferente al problema se gli viene spiegato, se gli viene raccontato e soprattutto se gli viene imposto come normale. cioè mh, Non è niente di eccezionale. Rimane il fatto, e qui ci tengo a sottolinearlo, che comunque sia, anche nei negozi belli dentro, a fine giornata, se rimane qualcosa nelle cassette, sai pur certa che è sempre il più bello dentro di tutti. Quindi questa è una cosa che comunque è difficile da sradicare. Però è comprensibile, se consideriamo che siamo la generazione che fa una fotografia e pubblica un piatto prima ancora di averlo assaggiato, Lì si capisce che c'è qualcosa che non va e la frutta è solo uno dei tanti infiniti problemi. Camilla, ma voi per capire se questa frutta dentro però è bella? Cosa fate? L'assaggiate? Prima di comprarla? Prima di tutto lo chiediamo all'agricoltore. Abbiamo la fortuna di avere decisamente il produttore dalla nostra parte perché noi siamo dalla sua parte e quindi è il primo a dirci guarda ho questo prodotto. Questa è buona no? Sì, Dice, anche al mercato funziona così, no? a volte ti dicono, tu stai per prendere una cosa e quello che la vende ti dice, lascia perdere, quelle non sono buone, prendi queste altre. Esatto, eh, Poi, quindi, oddio, sì. Noi abbiamo un intento masochista non indifferente e quindi in realtà ci capita anche, siccome abbiamo quella vaga ossessione, perché le, il prodotto è un mega sprecato, di comprare anche il prodotto che non è eccezionale perché lo possiamo destinare alla trasformazione. Noi abbiamo attivato un laboratorio di trasformazione con l'intento di poter acquistare e quindi salvare sempre più prodotto senza rischiare di sprecarlo la nostra volta perché è un prodotto deperibile. E per farlo abbiamo deciso di affidare tutta la lavorazione a una cooperativa sociale che si chiama Officina di Codogno, a me, una località, ahimè, ormai molto conosciuta, ehm, che forma e impiega ragazzi autistici, che per noi sono i veri belli dentro e lì facciamo arrivare frutta e verdura direttamente dai campi con anche lì la piccola rivoluzione nella nostra filiera che il prodotto viene pagato esattamente uguale, cioè che venga venduto fresco o che venga usato per la trasformazione noi paghiamo lo stesso identico prezzo, cosa che appunto di solito chiaro. non funziona così. Beh, complimenti perché immagino che dal punto di vista economico non sia un'impresa facile anche per voi. Intanto voglio ricordare a tutti, a chi sta seguendo la diretta, che può lasciare dei commenti e noi cercheremo di leggerli e girare anche le vostre eh, domande ai relatori. Eh, Camilla, mentre parlavi pensavo che in effetti sfondare questo muro del prodotto che deve essere perfetto è molto più facile per chi ha un rapporto diretto con i suoi consumatori. Io ho citato il mercato rionale, anche voi che andavate no, dalla gente e spiegavate... Eh, perché la scelta di questi prodotti forse siete riusciti a battere alcune diffidenze capisco che per la grande distribuzione il discorso sia molto più difficile forse però e eh, lo già visto in passato con grande successo anche dovrebbe essere supportato da delle campagne di comunicazione adeguate su scala nazionale adesso tu hai citato all'inizio una catena di grande distribuzione la coppa che di queste campagne anche su altri temi sociali ne ha sempre fatte altre mi viene in mente che la grande distribuzione forse potrebbe proprio usare questo metodo per arrivare alla gente, cioè spiegare perché non propone il prodotto perfetto, ma lo propone comunque eh, buono. Eh, io passerei adesso però a capire le difficoltà dei produttori, anche i tentativi che stanno eh, facendo eh, per contrastare questo problema, alimentato dal cambiamento climatico e comunque riuscire insomma, a sopravvivere, no? Perché non è facile e proprio per questo abbiamo con noi Nicola Servadei eh, che ho presentato all'inizio, impresa agricola di Faenza, mi sembra aver capito, Romagnoli e eh, io sono Emiliana, quindi attenzione che c'è un po' di faida tra noi <ride> no, no, sto scherzando ovviamente Nicola e, insomma come, come fanno i produttori? Come stanno facendo eh, a fronteggiare il problema di perdita di redditi perdita di ettari di terreno e però anche dover sempre rispondere a questi standard eh, alti. Purtroppo molti agricoltori stanno risolvendo con l'abbattimento, i dati eh, sul, sui frutteti a pere e purtroppo anche eh, pesche nettarine, la risposta spesso avviene con l'abbattimento, proprio perché in, in questi ultimi anni i costi di produzione sono lievitati e allo stesso momento sono proprio esplose anche le intemperie, quindi grandinate, gelate o cimice asiatica, con una frequenza eh, che non è storica, è proprio eccezionale. Eh, quindi tutti gli agricoltori sono abituati o sono pronti ad avere un anno disastroso, però è la frequenza degli eventi che rende veramente difficile la sopravvivenza del, del settore frutticolo. Uh, e poi ci sono tutti gli altri impatti, appunto, climatici, che vanno appunto da eccesso di calore, vento ed è molto molto difficile. Il uh, problema, uh, secondo me, nasce proprio uh, un albero di frutta fa frutti molto differenti l'uno dall'altro, come, come le persone, cioè quello che è un metro otta, quello che è un 1,78 m. Però non è che la persona di 1,80m è migliore di quella di 1,78m. Mentre per quanto riguarda la commercializzazione è così. Punto. Questo è un vero dramma, perché poi la ricerca in questi anni, eh, secondo me, quindi prendetela sicuramente come eh, un'opinione di parte, è andata verso la conservabilità del prodotto, completamente a discapito del gusto. Um, quindi poi diventa anche difficile um, consigliare o indurre qualcuno a mangiare più frutta, se la vedi bellissima, oggettivamente eh, si, trova, si trova sul mercato frutta bellissima, ma il desiderio che spinge il consumatore ad acquistare un prodotto molto bello, poi viene immediatamente deluso magari dal sapore ed è un problema perché io sono attratto logicamente dalla bellezza ma se poi tro trovo solo la bellezza è un problema è un problema importantissimo perché la volta dopo non la prendo perché tanto è bella ma dentro non c'è quello che io mi aspettavo Nicola io eh, ti vorrei chiedere sempre dal da lato produttore tu parli di questa riconversione eh, ma la riconversione Com'è eh, possibile che sia sostenibile e soprattutto eh, riconvertire in cosa? Perché adesso stiamo parlando del settore ortofrutticolo, ma mi risulta che poi su altri settori produttivi eh, agricoli le cose non stiano andando meglio. Quindi è una vera soluzione la riconversione e rinunciare a produrre la frutta? Ma cioè, è semplicemente spostare il problema. Non produrremo più in Italia la frutta... E la prenderemo da altri paesi dove riescono a essere più competitivi perché non hanno le nostre regole sul mercato del lavoro e tante altre cose. Secondo me, non è la soluzione perché ehm, la frutta, ricordiamoci che sono alberi: eh, noi eh, solamente, appunto, per l'esempio dei peri, noi abbiamo perso 6.000 ettari di bosco o di giardino o comunque di aria verde. E, se, la soluzione non c'è, la soluzione è proprio quella di riuscire a riposizionare ehm, la catena proprio della vendita e cercare di eh, spostarci poi su un gusto più che sull'estetica perché se si continua a, ad andare solo verso l'estetica, la conservabilità, la capacità di lavorazione del prodotto secondo me alla fine eh, abbiamo frutti che non sanno di niente questo è anche un grande problema ti chiedo anche un'altra cosa visto che sei un produttore eh, tu stesso e tanti sicuramente ne conosci spesso in trasmissione con Mario Tozzi parliamo eh, di questa ver deriva verso nord dei prodotti cioè il cambiamento climatico che sta portando eh, nei nostri campi prodotti mai visti prima perché fa più caldo e il clima è cambiato mm. e sta portando verso nord prodotti tradizionalmente italiani quindi eh, mario fa sempre questa battuta che presto poi il vino sarà non più italiano ma svedese alcune delle nostre etichette più pregiate ma questa anche di introdurre prodotti non autotoni è veramente una soluzione perché poi in realtà eh, andando sul territorio e facendo interviste mi sono accorta che molti produttori dicono non è poi così vero che siamo solo diventati un paese più caldo, in realtà eh, c'è una grossa instabilità climatica e questo rende difficile anche, eh, produrre, eh, anche mettere in piedi delle produzioni che tradizionalmente erano in paesi eh, magari del Nord Africa, è così. Ma assolutamente, perché noi mh, il problema di, soprattutto degli ultimi 15-20 anni è l'incidenza di, um, diciamo così, non, non, purtroppo oramai non sono più calamità, però di eventi di eccezionale mh, forza e portata. Dopodiché diventa proprio difficile, perché se è vero che uno magari considera il cambiamento climatico, la temperatura media, però quando si parla di frutta non è importante la temperatura media, la frutta come, tutte, come tutti sì. gli esseri hanno bisogno di un ciclo vitale, quindi inverno freddo, primavera mite e tutto questo. Invece capita che abbiamo un inverno molto caldo e una primavera gelata. Arri Al se, quando quindi... arriva la gelata può essere stato anche caldissimo prima ma va tutto in fumo no, così? Eh, e, e, il dramma vero è che, avendo un inverno caldo, o mite con, abbiamo avuto dei gennai più caldi della, non so, del secolo, eh, le piante ripartono nel loro ciclo vitale e una gelata eh, nella stessa data, diciamo così, a fine marzo, eh, crea dei danni enormi, a differenza se ci fosse stato un inverno che eh, la pianta avrebbe ripreso il suo ciclo produttivo dopo. Certo, e eh, quanto sarebbe Quindi, bello che anche alla base dei consumi ci fosse un po' questa consapevolezza no? di come stanno andando le cose quest'anno e di cosa anche ha senso acquistare e mangiare, forse per incontrare anche prodotti più buoni. Viene assolutamente, da dire. perché appunto con l'intervento prima um, di Camilla m, mi ha molto, molto colpito appunto la perfezione e la dimensione. Uh, giustamente o meno, noi stiamo cercando di diventare un po' onnipotenti, no? vogliamo a domanda a risposta immediata. Purtroppo la vita non è questa e nel mondo frutticolo è ancora più vera, quindi forse dobbiamo smettere no? un pochino, eh, dobbiamo cercare comunque di comprendere che non siamo onnipotenti e tutte le volte che troviamo una risposta aprendo il frigorifero dell'onnipotenza forse due domande ce le dovremmo fare Prima Nicola in una battuta, prima di cominciare tra noi dicevamo, ti prendevano in giro e dicevano che gli agricoltori si lamentano sempre, a me viene sì. da aggiungere che forse se i consumatori eh, si accontentassero comunque si informassero un po' di più, forse gli agricoltori si lamenterebbero di meno, è così? Ma secondo me sì cioè nel senso che noi ci lamentiamo perché ma probabilmente anche da un punto di vista antropologico, no? tutti abbiamo delle aspettative che purtroppo avendo a che fare con la natura dobbiamo poi rivedere le nostre aspettative, certo. purtroppo noi abbiamo, siamo costretti a un senso di realtà eh, spiegato. Eh, certo. I campi, <ride> i campi non, non sono una fabbrica, eh, questo no, è chiaro, eh, ma forse non ancora abbastanza, non, pro, sì, non producono sostanzialmente... alimenti in serie. Si sta cercando uh, di no, proteggere, non so, contro le grandinate, le, le reti antigrandini, eh, contro la cimice asiatica, uh, queste reti anticimice, che sono tutte soluzioni, uh, sono parziali risposte, perché comunque non si riuscirà a governare tutto. Quindi l'accettazione dell'impotenza, secondo me, dovrebbe essere uno dei primi... Uh, dei primi segnali, cioè noi non possiamo tutto, possiamo molto, e se cerchiamo di, ehm, di avere tutti i frutti perfetti, ci sarà comunque un impatto maggiore per l'ambiente, perché un discorso se non so, io e te andiamo a fare una corsetta e eh, tutti i giorni abbiamo bisogno non so, di integrare con un po' d'acqua, magari qualche sale minerale, viste le temperature di questi giorni, ma se noi volessimo essere sportivi, di primo livello avremo bisogno di una differente alimentazione, una differente integrazione eh, e questo probabilmente non farebbe assolutamente bene all'ambiente. È l'esasperazione, eh, secondo me, un vero, il, uno dei veri problemi. Camilla forse a questo punto voleva dire una cosa eh, rispetto a quello che stavamo dicendo. Sì, allora io volevo parlare dell'elefante nella stanza, nel senso che eh, relativamente ehm, alla questione gelato per esempio, che appunto con, conosco bene perché purtroppo tutti gli agricoltori nella nostra rete, compresa la mia famiglia tra l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Toscana quest'anno, per il secondo anno consecutivo eh, hanno avuto la perdita della produzione quasi per l'intero, cioè sono stata la settimana scorsa a vedere campi di, di pesca, di albicocche, eccetera, con, quattro albicocche per ettaro più o meno um, e al di là del discorso su cui appunto ho confermato anch'io che noi, noi clienti abbiamo sicuramente un, una diciamo, complicità nel sistema se non altro c'è cioè, da dire che il problema più grande non è tanto il fatto che a fronte delle gelate um, e quindi dello scarso prodotto piuttosto che un prodotto più piccolo il cliente ne compra il problema è che al 3 di maggio, io l'ho screenshottato e pubblicato facendo un pippone di due ore e mezza a Poveri Pollower, eh, la Conad, per dirne una, è uscita con un volantino con le pesche a 1,29 euro al chilo. Prima di tutto era il 3 di maggio, quindi non erano pesche italiane, ma questo il volantino non te lo dice. Ma... Vogliamo, vogliamo chiamarla concorrenza sleale? Eh, qui vorrei chiamare in causa Fabio Ciconte, che di queste, con cui abbiamo parlato a lungo di queste cose insieme concorrenza sleale, poi dopo ti eh, subito dopo ti chiedo insomma qualcosa rispetto al rapporto Fabio Beh la concorrenza sleale c'è eh, e c'è si gioca soprattutto sul, uh, sul prezzo e eh, l'abbiamo visto in questi eh, in questi anni in cui il come dire tu devi sempre avere un prodotto a scaffale che ha sempre che un costo molto basso eh, e quindi da qualche parte lo devi lo devi prendere, lo prendi anche da dove la manodopera ti costa di meno, dove i costi di produzione sono più, più bassi e quindi sì, si generano situazioni di concorrenza sleale con paesi anche vicini a noi, penso a Spagna, penso alla Grecia o penso diciamo, anche a paesi dell'altra parte del, del mondo che vanno ad aggravare questa situazione. Ma perché questo succede? Perché secondo me diciamo, il punto di partenza è che il... Io, Diciamo, ho l'impressione che il consumatore non si debba accorgere di nulla eh, e ho anche l'impressione che noi carichiamo addosso, diciamo, sulle spalle del consumatore un po' troppa responsabilità. Eh, provo a spiegarla meglio. Io credo sicuramente che il consumatore ha un ruolo eh, fondamentale, importante, lo può assolutamente esercitare, ma dopodiché... Eh, cioè, la, il, il, il meccanismo con cui i prodotti alimentari vengono venduti su una scaffale di un supermercato devono celare eh, quanto più possibile il mondo reale. Allora, noi, se, se noi partiamo, per esempio, dalla, dalle gelate che ci sono state a metà aprile, no? che hanno devastato mezza agricoltura italiana. Ma se voi entrate in un supermercato, voi, pensate che un, un, un consumatore si possa accorgere di questa. Di, di quello che è successo è, è impossibile perché troverà comunque eh, la frutta, la verdura. Tutto perfetto, tutto, tutto perfetto. perfetto Le tutto fragole in inverno. <ride> no, è così. <ride> Eh, è così e infatti guarda, mh, condivido pieno, in pieno quello che stai dicendo, un po' anche la missione che ci siamo, ci siamo dati a Green Zone no? di portare a conoscenza di chi ascolta come poi vengono prodotte le cose perché quello sta alla base delle scelte di consumo. Fabio, però veniamo al rapporto perché tu eh, sei coautore oltre che direttore di terra e vorrei chiederti un po' eh, che cosa si sta facendo e che cosa si potrebbe fare sul piano normativo per favorire certi processi. Ci sono diversi attori in campo, no, lo abbiamo detto, eh, ci sono le norme eh, nazionali europee e poi c'è la catena distributiva che gioca un ruolo importantissimo, loro avete fatto un sondaggio e vi hanno risposto che in sostanza eh, sono i consumatori a volere i prodotti perfetti, quindi poco si adatterebbero a mettere nei loro scaffali dei prodotti imperfetti. Eh, Ruolo hanno questi attori in campo, che cosa si può fare e voi come associazione terra, che cosa proponete a livello politico ma allora, intanto, eh, diciamo che è importante in questo momento eh, capire eh, questa situazione, come l'ha raccontata perfettamente Stefano. Stefano, poi in questi anni abbiamo dire, girato il lungo e in largo l'Italia più e più volte incontrando. E agricoltori e capendo che quello era un punto che andava analizzato, eh, che non era che non era analizzato mh, nella sua nella sua profondità, cioè c'era la percezione della questione ma non c'era un'analisi un strutturata di questo di questo tema. È una delle immagini eh, che io ho eh, nel lavoro che abbiamo fatto, per esempio l'estate scorsa, eh, dottor Stefano e Nicola te la ricorderanno, quando e con... Siamo andati a, a trovare l'azienda la, um, agricola di Nicola. Poi ci siamo messi in, in macchina con la guida sportiva di Nicola. Insomma, intanto avrebbe pure decelerare. E, e ci siamo sostanzialmente, dopo qualche minuto, come, trovato... tutti, come tutti i romagnoli, posso aggiungere. <ride> allora, io, volevo, io volevo morire perché a un certo punto, noi ci siamo trovati dentro una grandinata feroce di quelle che distruggono le macchine. E intorno a tutte queste stradine delle campagne con, vedevi, i pereti accanto, le cui pere cadevano giù come dire, insieme ai chicchi di, di grandi. La cosa che a me ha colpito, oltre al fatto che quella città, come dire, eppure eh, avrebbe potuto avere un mercato, un mercato non ci ha avuto, ma è la stoicità con cui eh, a un certo punto Nicola durante la grandinata, correndo in macchina, e ha cominciato a chiamare tutti i suoi colleghi imprenditori agricoli del, diciamo, del, della zona per fare la conta dei danni ma come dire come fosse una cosa che ormai è diciamo giornaliera no? è una cosa vabbè, oggi quanto abbiamo perso ah, io ho perso l'80% ma in collina è andata meglio quindi l'agricoltura vive ogni giorno, queste, ogni giorno queste cose ed è uno degli attori tra l'altro uno dei più deboli che si trova dentro questo, diciamo, questa filiera. Ora, c'è un tema che l'agricoltore, diciamo, possiamo fare la battuta, è vero che si lamenta per, per definizione, no? l'agricoltore, però oggettivamente quello è, è tra i soggetti più vessati, più perché poi tu dall'altra parte hai l'industria di trasformazione, cioè quella che fa i succhi, le spremute, diciamo, che ti dice in maniera abbastanza candida che eh, loro stanno sul, sul, sul, sulla riva del fiume ad aspettare che passi il cadavere dove il cadavere è la gelata, la grandinata e vi dicendo che impone a, a Nicola Servadei di turno di bussare le porte dell'industria e dire per favore vi prendete il mio prodotto e loro dicono io te lo prendo ma invece di pagartelo un euro al chilo te lo pago 10 centesimi ora se, se tu chiedessi a Nicola quanto gli costa produrre un chilo di pere ti direbbe che 10, euro, 10 centesimi al chilo non ci sta dentro con, con i costi. E quindi quello, quello è un pezzo. Sebbene poi alcune industrie di trasformazione che abbiamo sentito con, con Stefano ci abbiamo anche detto che loro stanno provando invece a fare del, del, degli accordi di, di filiera con, uh, con i produttori proprio perché vorrebbero incentivare, diciamo, migliorare questo tipo di meccanismo. Poi c'è la grande distribuzione che per me è un tema sempre gigante eh, di nuovo, insomma, in questi anni ci abbiamo lavorato, rientro in quel, nel capitolo delle ossessioni mie di esterno, il piano di ho scritto inchieste, la grande distribuzione eh, con le dovute differenze, ci dice eh, quello che eh, accennava prima: cioè che il consumatore non vorrebbe mai, eh, non acquisterebbe mai prodotti eh, di, di calibro diverso. Ora, intanto possiamo dire oggi che L'esperienza di Bella Dentro testimonia esattamente il contrario, perché è un'esperienza imprenditoriale che sta crescendo, perché partono da una apercarto, fanno un lavoro straordinario, che voglio anche approfittarne per ringraziarli, aprono un negozio, adesso ne aprono un secondo, diciamo, chi si occupa un po' di economia sa che queste sono esperienze che vuol dire che, eh, che funzionano. E quindi però il, la grande distribuzione scarica la responsabilità sul, sul consumatore. Io invece ho l'impressione che la grande distribuzione sia uno dei, dei soggetti che ha più responsabilità da questo punto di vista, perché ormai gioca eh, cioè il valore aggiunto della merce che vendi la fai su alcuni elementi. Un tempo si faceva sulla qualità. Poi nel, negli anni hanno, hanno inserito l'elemento diciamo, del prezzo, dalla crisi diciamo, economica e finanziaria del 2008 in poi soprattutto, quindi il prezzo deve essere il più basso possibile per portarti nuovi clienti. E poi l'elemento estetico. Guardate che l'estetica è data da due fattori. Uno è il, questo tema, cioè il calibro, la, la pezzatura, la colorazione, e due è l'altro grande tema che è il packaging. Cioè noi ormai non troviamo più una, una mela, una pera, Scusa, sempre di più le troviamo impacchettate nel, nella loro plastichetta e via dicendo. Perché sempre la grande distribuzione ci dice, beh, ma perché in questo modo qui aumentiamo, c'è una prima Nicola, l'elemento della conservabilità su cui la ricerca si è sviluppata e via dicendo. Poi, ad ammissione Stefano lo ricorderà, nella grande distribuzione stessa ci dice, vabbè, noi ormai frutta che non è niente. No? cioè che è perfetta, rimane perfetta per dieci anni, no? però poi non sa di, non sa di niente. L'ultimo attore di questa macchina è le, le, le, le, le, le, sono le istituzioni, perché noi non dobbiamo dimenticarci il fatto che eh, questo, questo meccanismo è voluto anche dalle, le, diciamo, dalle, dalle, da un regolamento europeo del, 2000, del, 2000, del 2011, il documento 543 che è poi è stato modificato un paio di anni fa, il quale guarda, io vi invito a, a sfogliarlo perché lo, lo trovo anche divertente perché tu sostanzialmente per ogni tipo di varietà di mela, di, di, di, di, di pera, eccetera, eccetera, hai le specifiche esatte di come deve essere la colorazione. quindi la mela rossa per essere di categoria extra deve essere colorata per tre quarti per essere di categoria 1 deve essere colorata per eh, metà con tutti i tipi di verità c'è cioè, una cosa che ha portato oggi l'agricoltura sostanzialmente oltre al campo tu se non hai delle macchine calibratrici cioè che differenziano il prodotto a seconda di, di, di, di questa cosa non vanno da, da nessuna... Non puoi fare, non puoi sostanzialmente non puoi più fare agricoltura, è l'elemento dei mercati poveri che io trovo anche avvilente e pericoloso, perché tra i mercati poveri vi faccio presente che esiste anche il Sud Italia. Cioè, ancora oggi, anno 2021, il, il, il Sud Italia, cioè Calabria, Sicilia, è considerato un mercato di scarto dei prodotti eh, di seconda. Eh, quindi siamo dentro questa cosa. Allora uno dice: Beh, però hanno fatto perché non si poteva fare diversamente. E invece poi scopri che questa, eh, questa forzatura è sostanzialmente rimasta solo su 10 prodotti, cioè su quelli che noi abbiamo analizzato: qualche, qualche tipo di, di insalata, l'insalata riccia e poco altro. Tutti gli altri invece queste regole sono state superate proprio perché se ne capiva la follia allora per quale motivo è rimasta questa cosa e chiudo così capiamo diciamo non perché il consumatore vuole questa cosa ma perché il, diciamo, nella concorrenza fra paesi inserendo l'elemento dell'estetica puoi aumentare diciamo, la concorrenza tra paesi eh, diciamo tra paesi concorrenti. Quindi questo è l'elemento vero. E quindi noi su questo appunto siamo intervenuti con questo rapporto e quello che faremo, su cui chiederemo aiuto a, a, a tutti voi e tutte le persone che ci ascolteranno, è poi di mobilitarci insieme, uh -huh. mobilitarci veramente, chiedendo alla GDO e alle istituzioni di intervenire e chiuderla con questo scenario. Ecco, tu hai risposto alla domanda che sta passando proprio adesso in sovraimpressione, che ti stavo per fare, però se vuoi aggiungere qualcosa, eh, Silvia Furia Letizia ci chiede, quale strategia, comunicazione, advocacy, lobby potrebbe indurre la grande distribuzione a prendere in considerazione la vendita di frutta fuori calibro? Nel caso in cui la GDO scegliesse di vendere anche frutta di un calibro oggi ritenuto inadeguato, che, che, potrebbe, che, che effetti potrebbe avere questa scelta sul lavoro agricolo nel concreto? Beh, diciamo, sulla seconda parte della domanda potrebbe avere sicuramente aprire un, un, un, diciamo, una fetta di, di mercato in più per gli agricoltori e riconoscere un valore aggiunto di, di costo, cioè un, una, una seconda categoria che oggi la paghi veramente deprezzata, invece potrebbe avere un valore aggiunto in più. Sulla prima parte della domanda invece io credo che eh, la, il lavoro appunto dobbiamo fare insieme è di chiedere alle istituzioni e alla GDO di, di, di cambiare. Per farlo dobbiamo, eh, dobbiamo fare in modo che intanto gli agricoltori, e per questo mi rivolgo a Nicola, ci diano una mano in questa, in questa battaglia, e, le, e anche poi i singoli i, singoli, i, i, i consumatori, perché se c'è un dato sicuro è che le, la, la GDO annusa molto velocemente quello che succede intorno e quindi se il consumatore capisce, se capisce che il consumatore sta cambiando paradigma, sta cambiando modello di riferimento e io sono sicuro che loro guardano l'esperienza, stanno osservando l'esperienza di Bella Dentro, ecco se capiscono che questa cosa monta allora la, la, la fanno c'è anche un'azienda agricola eh, che sta interloquendo, c'è cioè un commento, eh, la tabacca, eh, forse lo girerei, la girerei a Stefano questa domanda, le aziende agricole piccole che vendono direttamente ai consumatori finali, come possono sostenere iniziative che aiutino a promuovere un cambiamento culturale? Un po' ce ne hai parlato prima, ce ne ha, eh, ce ne ha parlato anche Camilla, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Ah, diciamo poi magari saluto. la giriamo anche a Camilla questa domanda. Ma già vendendo al consumatore finale, vendendo il prodotto direttamente lo stanno già facendo, nel senso questo cambiamento culturale, perché è, è provato che quando c'è un rapporto diretto fra il produttore e l'acquirente, il cittadino consumatore, tutti quei problemi relativi all'estetica, al calibro, alla frutta brutta non esistono più. Io oh, insomma, ho girato... Insomma, tutti noi vediamo l'enorme successo che stanno, avendo, che stanno avendo i farmer's market in Italia e, e l'enorme seguito che hanno un po' in tutto, in tutto il nostro paese. E ovviamente questa cosa qui è, è, è totalmente... Con totalmente estranei a quelli che sono i meccanismi invece di commercializzazione messi in campo della grande distribuzione organizzata. Poi ovviamente il tema è che oggi è, è la gran parte degli acquisti alimentari, si parla del 74%, si compiono ancora all'interno del supermercato, quindi per operare un vero cambiamento culturale è bene fare pressioni sulla grande distribuzione, è bene cambiare le normative, è bene fare delle campagne, Insomma, questo è quello che noi proviamo a fare anche interloquendo con gli attori, almeno quelli più Sensibili o comunque più, che più prestano ascolto a quello che diciamo della grande, eh, della grande distribuzione. Posso aggiungere una cosa che forse le piccole aziende possono fare proprio perché hanno un rapporto diretto col consumatore finale facendolo assaggiare. Perché io sto pensando adesso al mio atteggiamento di consumatrice. Sicuramente una frutta non perfetta la, la comprerei molto più da un produttore o da un distributore eh, di un'esperienza come quella della startup Bella Dentro che dalla grande distribuzione. Cioè la stessa mela, la stessa prugna non perfetta mi darebbe molto più fiducia venduta da un produttore che magari in quel momento mi dice anche assaggia, affidati di me quindi è un rapporto basato sulla fiducia che voi potete esercitare più della grande distribuzione Camilla, sei d'accordo? Sì, sicuramente questo aiuta, cioè io lo dico sempre senza il racconto noi saremmo fruttivendoli di roba brutta, quindi di per sé poco, poco da pill, onestamente, adesso va bene tutto, potremmo anche essere simpatici ma non siamo molto attraenti diciamo che la cosa che mi viene da dire che può sembrare mh, forse la più difficile da mettere in atto che però è una cosa a cui tengo particolarmente ed è anche un po' l'elefante nella stanza di cui parlavo prima che non è tanto la questione della concorrenza della frutta straniera che vabbè chiaramente è, è, è la ciliegina sulla torta ma è eh, il fatto che in Italia da ormai decenni si assiste a una decrescita totale siamo arrivati al limite del valore percepito di, di frutta e verdura. Cioè eh, i supermercati, e quindi non possiamo dare a colpa a nessun altro, anche se sono la prima ad essere contraria a puntare il dito sempre e comunque, ci hanno abituato a, sempre di più a dare un valore bassissimo economico, bassissimo a frutta e verdura. Siamo tra i paesi che hanno un, un prezzo di mercato di frutta e verdura tra i più bassi in assoluto e non vale eh, la scusante del certo perché siamo un, un paese di produttori agricoli, perché negli Stati Uniti eh, sono un paese ad altissima vocazione agricola, cioè hanno superfici agricole che va da sé sono enormi rispetto alle nostre, sono i numeri unici su un sacco di filiere eppure il valore, il prezzo di mercato di frutta e verdura è assolutamente, enormemente più alto di quello italiano, um, nonostante per assurdo siano una popolazione che non dà a livello di dieta questo, lo stesso valore che diamo noi a, a frutta e verdura. Questo è, secondo me, il problema principale, cu da cui proprio a cascata derivano tutti gli altri, perché appunto se noi ci abituiamo a che frutta e, e verdura ha un valore bassissimo, non ce ne può fregare di meno del fatto che venga sprecata, cioè viene dato un valore basso ovviamente al valore del prodotto in sé, ma anche al valore del lavoro di chi lo produce. E quindi viene dato per scontato, e soprattutto è un problema marginale, cioè non è una cosa così, eh, così importante, così impattante. È chiaro che se, se, se già si partisse con quello, e qui non, non si può aspettare che la grande distribuzione veda una, una possibilità, perché finirebbe come con le pratiche sleali che alla fine diventano tutti patti, accordi tra insegne che quindi se la raccontano da soli, finché sono loro i controllori di loro stessi difficilmente si avrà una svolta, ma devono essere le, le istituzioni, cioè deve essere finalmente davvero messa in pratica la questione del prezzo minimo garantito, deve esserci una regola appunto quando vi facevo l'esempio di prima del, del volantino quando, che al 3 di maggio metteva 1,29 euro le pesche al chilo facciamo finta, lasciamo perdere il fatto che fossero palesemente spagnole perché in Italia ancora non erano pronte facciamo finta che non ci sia quel problema cioè il problema è che noi stiamo vivendo cioè nello stesso momento in cui gli agricoltori alzano la mano e ti dicono saremo senza pesche quest'anno non ce n'è, tu stai umiliando il prezzo quando in teoria è il 3 di maggio, quindi lo dovresti vendere come primizia, e quindi con dei prezzi altissimi. La stessa cosa è successa a febbraio con le fragole, Eurospina si uscito con 1,60 euro, mezzo chilo di fragole, quando all'ingrosso erano 7 euro al chilo, e questo taglia le gambe a chiunque, anche perché chiaramente si parte da, cioè parte a quel punto la guerra dei prezzi, perché i supermercati ormai, hanno l'unico loro valore, nel senso che l'unico vero asso nella manica, tra virgolette, ormai è rimasto quello del prezzo perché rincorrono i discount. Quindi, se parti con una campagna così di 1,29 euro con le pesche, noi sui nostri social abbiamo fatto: appunto, avevo fatto questo coupon sul volantino. Nel giro di quattro giorni, i nostri follower da tutta Italia mi mandavano foto di eh, volantini, anche di insegne locali con prezzi che si erano settati su quel livello, prima che la stagione incominciasse. Questo è un problema enorme, ma è un problema di legge di mercato che deve essere impedito, non possiamo aspettare che la grande distribuzione lo faccia da soli, perché non gli conviene. Altro tema, poi mi taccio, giuro, e, e su questo anche i piccoli produttori possono essere d'aiuto, possono fare la loro parte. Se vogliamo innescare un, un cambiamento culturale, e la vera vittoria non è tanto avere perché come alcuni supermercati adesso provano a fare perché appunto ormai diventa una cosa molto cool farlo un po' come il dirsi sostenibili è quello di mettere il prodotto bello dentro cioè quello brutto a, a un prezzo molto più basso eccetera lì non ti sto dicendo che il, lì non sto promuovendo un cambiamento culturale io lì ti ti sto dicendo, questa è comunque frutta di serie B, costa molto meno. E soprattutto è una cosa, è un'operazione di marketing che viene fatta ma non verrà mai adottata da tutti per un semplice motivo logico di mercato che se io al supermercato ti propongo la zucchina a 1,50 euro e quella a 50 centesimi, chi mi compra quella da 50 centesimi non mi compra quella da 1,50 euro. Quindi cannibalizza il mio prodotto su cui ho un margine più alto. Quindi verrà fatta solo per, per dire che sei sostenibile perché sei figo che fai le cose contro l'apparenza e per la qualità, però questo è un problema oggettivo e quindi il, la vera soluzione, secondo me la vera, um, il vero cambiamento culturale si innesca nel momento in cui io nello stesso cassone, nella stessa cassa del supermercato, mm -hmm. ma anche al mercato, Belli e brutti tutti insieme esattamente come sono sull'albero, esattamente con lo stesso prezzo. A Mischiati, ti, certo. Sì, a quel punto ti sto Mischiati. dicendo che hanno lo stesso valore, ma se te lo metto a meno della metà del prezzo, non ci sto dicendo che hanno lo stesso valore concordo, intanto voglio ricordare un dato inquietante che voi citate anche nel vostro rapporto una stima della FAO è il 33% della produzione alimentare mondiale che non viene consumata ovviamente in questo 33% grossissima, come diceva anche Camilla è la fetta occupata da frutta e verdura perché vengono considerati prodotti a basso costo e che si possono sprecare questo è verissimo perché eh, lo sappiamo anche noi, basta rifarci alla nostra esperienza quotidiana quando una cosa la paghiamo poco ci pesa meno buttarla via quindi invece quando magari abbiamo scelto una cosa e l'abbiamo pagata di più magari al mercato magari da un banchetto biologico insomma quella di solito non la buttiamo ci facciamo più attenzione anche alle nostre scelte del menu di giornata perché non la consideriamo uno scarto quindi sicuramente il prezzo aiuta anche insomma il prezzo giusto aiuta un cambiamento culturale in questo senso. Io però concluderei questa nostra chiacchierata che ormai si avvicina all'ora con Fabio Ciconte, eh, perché forse eh, una cosa di cui ancora possiamo eh, dire di più è il ruolo dell'Europa. Eh, la riforma della PAC di cui spesso parliamo, abbiamo detto che le norme sono importanti anche per indurre dei cambiamenti, su questo piano che cosa si può fare? L'Europa che cosa può fare per eh, cambiare un minimo questa tendenza? Allora potrebbe ehm, buttare via la PAC che sta andando ad approvare e farne una che invece sia ambientalmente sostenibile perché quello che sta succedendo è che la, eh, la PAC eh, diciamo, a, nelle prossime ore dovrebbe esserci la chiusura delle eh, europeo, cioè tutte le forze europee, ehm, cioè tutti diciamo, gli ambiti istituzionali europei che si definiscono una linea, insomma ci consegna una PAC che non fa altro che ehm, portare avanti il, il sistema di questo modello di agricoltura industriale che tende a produrre bulloni e non frutta e verdura. Eh, e quindi diciamo a monte c'è que cioè quello, perché poi L'elargizione dei soldi che noi avremo nei prossimi anni andrà soprattutto al, ai big player del, del, del, del, dell'agricoltura e quindi diciamo, difficilmente riuscirà a spostare il modello. secondo elemento è ehm, questo regolamento europeo che diciamo, noi troviamo totalmente anacronistico e vessatorio nei confronti dell'agricoltura dell che quindi noi diciamo, dovremmo fare in modo di eh, cancellare e far abolire perché rientra in quei meccanismi ehm, di concorrenza che fanno solo del, del male e soprattutto la consapevolezza che l'agricoltura che pure ha grandi responsabilità in tema di cambiamenti climatici è quella che sta pagando un prezzo molto eh, molto alto e quindi è il Caso è arrivato il momento che aumenti il livello di consapevolezza perché se c'è un, un dato che è sicuro è che il, il livello di consapevolezza de, della fase in cui siamo, cioè l'essere dentro un'emergenza climatica, eh, non c'è. Siamo ancora lì, a, anche psicologici, forse che i cambiamenti climatici arriveranno perché noi gli anni abbiamo sempre raccontato: stanno per arrivare. La notizia forse dovremmo dare proprio mostrando diciamo, quello che vediamo nei campi è che siamo immersi dentro un'emergenza climatica e così come stai affrontando l'emergenza pandemica devi trovare degli strumenti per affrontare un'emergenza climatica e sono strumenti che hanno diciamo, eh, un impegno da parte prima di tutto delle, delle, delle istituzioni. Sì, possiamo dire che le buone intenzioni c'erano, lo dite anche voi, la strategia Farm to Fork, ma di fatto è poi rimasta l'estetica, l'apparenza, forse anche a livello europeo, l'unico uh, criterio con cui viene uh, commercializzato e normata la commercializzazione del prodotto. Quindi possiamo concludere un po' amaramente che su questo piano c'è ancora tanto da fare, però insomma voi di terra... Di, di lavoro ne state facendo e eh, battete molto su questo tasto e eh, speriamo che serva a qualcosa. Grazie. Grazie, altro, grazie Francesca sia per la conduzione di questa, questa ora insieme e per, eh, anche per uh, Green Zone, la trasmissione che, che fai con Mario Dozzi, che secondo me invece quel tipo di, di contenitore aiuta molto a appunto, aumentare quel, quel, quel livello di consapevolezza di cui c'è bisogno. Noi ricominciamo a settembre, quindi proviamo a riaprire proprio parlando di questi temi. Se ci sarete ci fa, eh, se noi ricominciamo come, come è previsto e se siete disponibili eh, riattacchiamo. E, grazie a tutti di essere eh, stati qui, a chi ha ascoltato, a chi ha mandato... Eh, domande e contributi ricordo ancora a Stefano Liberti con noi, Camilarchi della Startup Bella Dentro di Milano, Nicola Servadè dell'azienda agricola Servadai di Faenza e Fabio Ciconte, eh, direttore di Eterra. Stefano e Fabio sono eh, coautori eh, co di questo rapporto, siamo alla frutta perché un cibo bello eh, non è sempre buono per l'ambiente e per l'agricoltura. Leggetelo perché davvero si legge bene, molto scorrevole, graficamente è molto bello tra l'altro, è curato. Eh, insomma da tanti spunti interessanti che speriamo di avere riassunto a dovere in quest'ora insieme